Grazie per la ricchezza in denaro. Questa è la chiave. Buongiorno a tutti, carissimi amici, ben ritrovati sul mio canale. Vorrei iniziare questo video così dal bosco, in mezzo al, al canto degli uccelli ci sono molti tipi di uccelli, A, al verdeggiare delle foglie, quel verde intenso, al marrone dei tronchi, quella forza stabile e dei rovi e delle spine, al colore dei fiori che ci omaggiano in questo periodo, Vi faccio vedere Qua c'è anche un carto, tra l'altro. <ride> e vorrei quindi esprimere eh, a tutti voi la mia gioia, la mia felicità, nel ricevere da parte vostra dei messaggi in cui scrivete che la vostra vita è iniziata a cambiare davvero che avete messo in pratica alcune cose che vi ho detto alcune cose dal canale, alcuni rituali e veramente ehm, la situazione si è sbloccata la, la cosa è davvero arrivata e questi messaggi sono i più belli per me perché sono veramente Uh, il coronamento di quello che io vorrei fare su YouTube, cioè aiutare le persone. Stop! Se uno può essere di aiuto, allora si fa avanti, capito? E quindi, per esempio, se avete bisogno di un falegname per riparare una sedia, chiamate il falegname e quello vi è di aiuto. Ecco, io mi sento un po' questa maniera, capito? Non mi sento superiore a nessuno assolutamente, non mi sento mm, detentore della enorme conoscenza magica onnipresente, no, non me ne frega niente di tutto questo, però se riesco a aiutarvi, perché l'unico modo per aiutarvi è che voi ci mettete le mani e risvegliate in voi la magia, risvegliate in voi quel potere divino che viene dall'anima, sapete, la pratica della magia vera, Viene solo dall'anima, cioè dalla vostra essenza di pura luce. Quello che eravate prima di essere poi entrati in un corpo, incarnati in un corpo uh, di carne e ossa. Bene, solo da questa infinita uh, scintilla di luce viene la vera magia. E quindi, sapere che in qualche modo all'essere umano gli è stata negata, è una cosa che ha due aspetti. Da un lato è giusto, perché se uno non è maturo, lo vedete no? Anche in questo canale, siamo partiti ai i primi video, provate un attimo a darvi le prime cosette, le prime piccole cose psichiche, ecco, cioè reciti l'incanto con le tue parole e qualcosa succede perché lo carichi con lo psichismo. Però crescendo, crescendo, crescendo, vedete, siamo arrivati alla magia delle lettere sacre, ai nomi divini e alla Santa Kabbalah applicata nel rituale, sul tavolo, come diceva il mio maestro, sul tavolo. Non solo nella mente, nelle visualizzazioni e nelle immaginazioni, ma sul tavolo. Mettilo sul tavolo, capito? E quindi io volevo esprimere con voi questa felicità ho pensato a voi mentre ero qua, ho fatto un po' di ricarica, diciamo così, però adesso vado a casa a prepararvi il video sul rituale per aprire il flusso del denaro, perché è un rituale bellissimo e veramente importante per molte, molte persone. Molti di voi mi chiedono aiuto sul denaro, davvero molti, soprattutto in questa fase, in questa situazione in cui molti hanno perso il lavoro, eccetera, eccetera. Quindi io mi ci voglio impegnare, ci metterò delle ore a fare il video, ma va bene, perché eh, se riesco a beneficiare anche solo una di queste persone che è disperata, che veramente avrebbe bisogno di aiuto e riesce, seguendo le istruzioni a muovere le forze della propria vita, no? ecco, anche solo una persona riuscisse a fare questo, l'intera mia missione è compiuta. Ci vediamo tra poco. Torno a casa e iniziamo. Eccoci qua, carissimi amici ben ritrovati, possiamo far partire il video. Allora, quello che vediamo oggi è un rituale molto molto efficace per aprire il flusso di denaro nella tua casa e, come già vedete dal video, ci aiuteremo con i poteri della magia naturale, in questo caso con i poteri del basilico. Ehm, io direi di iniziare subito con le istruzioni pratiche passo passo e... Vedrete che questo rituale è davvero molto molto efficace, l'unico sforzo è seguire le istruzioni precisamente una per una, passo dopo passo, ma vedrete che non è niente di impossibile. Direi di iniziare subito con le istruzioni che adesso vi do, poi laddove c'è da approfondire, eh, approfondiamo. La prima cosa da fare, carissimi, è prendere tre piantine di basilico. Ora, ovviamente qua vedete tre piantine. 6 e 9 andrebbe bene anche così perché ce ne ho 9 perché io già avevo questo, questo vaso queste sono piantine che ho fatto io cioè da seme l'ho fatte nascere eh, e quindi io già avevo queste non è che sbarbo le piante perché devo fare il video no però quello che voglio dirvi è che qui io nelle istruzioni scritte ho 3 piantine di basilico però una, due e tre le metteremo, ora vi spiego come, a triangolo, in un qualsiasi vaso, va bene anche un vaso tondo di quelli grandi, va benissimo, vanno messe a triangolo. Um, una cosa, se ne volete mettere come me 9, è corretto, 3, 6, 9, è sempre un triangolo di 3, va bene? Quindi potete fare uh, entrambe le uh, configurazioni, però... Per essere semplici, o, o almeno per attenerci alle istruzioni che io ho qui, tre piantine che poi ora vi spiego come disporremo a triangolo. Si fa in questa maniera, si va alla serra dove sappiamo che saranno le piantine e eh, si parte da casa solo per questo. Quindi, non si parte per esempio per andare a far spesa e poi nel frattempo per strada prendi le piante. No, si parte con l'intenzione precisa. Se volete, potete fare anche una richiesta a Dio, una richiesta al principio divino che faccia iniziare la magia del denaro per voi. Cioè, già da qui vi sembrerà strano, inizia il rituale. Allora, andate alla serra, chiedete oppure vedrete quelle che vi piacciono di più: tre piantine di basilico, non di più. Quindi ne potete prendere tre o nove se fate la configurazione come la mia. E se non ce l'avete, un vaso. Allora, io qui ho un bel vaso a tre, vedete? Va bene, però va bene anche uno tondo abbastanza grande, dove c'entrano belle larghe tre piantine. Questo lo fate quando vi pare a voi, ma sappiate che il vero poi travaso, perché eh, dunque la serra ve le darà in una piccola... Um, in un piccolissimo vaso, allora, eh, il vero poi piantare le piantine, appunto, lo dovrete fare luna calante in toro, ok? Quindi dovete stare attenti che la luna è calante e che sia nel segno del toro. Bene, detto questo, come si fa a trapiantare queste piantine? Le prendete una per una, ricordatevi, l'avete comprate apposta per... Se ce ne avete di più, tipo 5, 6, non vi preoccupate, ne scegliete 3 e le altre poi le metterete da un'altra parte. Le potete mettere in un altro vaso, capito? Non ci fate il rituale. Allora, mh, quelle 3 che avete scelto, oppure quelle 9 nel mio caso... Come si fa il trapianto? Le togliete una per una, devono essere una per una, capito? Non che qui ce ne sono due o tre, una per una. Ehm, perché a volte sono ammazzati, no? Tipo di tre... Eh, no, uno per uno. E... Si fa così praticamente, prendete eh, la piantina, ora non ve lo faccio vedere perché queste sono già piantate, però la prendete in mano, dovete iniziare a fare il carmine alla pianta perché con la magia naturale, con le piante, si usano spesso i carmini, sono una sorta di incanti e veramente sono proprio dei canti quasi da fare alla pianta affinché non la foglia, la radice, il tronco, ma lo spirito della pianta che è intelligenza ricordatevi, tutto è intelligenza nell'universo, quindi noi quello che ci interessa in un rituale è l'intelligenza del basilico, non la parte uh, fisica infatti voi vedrete, sarete forse sorpresi noi il rituale non è che stacchiamo le foglie e usiamo le foglie no, si usa la pianta questo è anche è un altro uh, segreto chi pratica la magia naturale lo sa, ma generalmente vedete sempre quelli che triturano prendono, staccano, seccano non si fa solo così, tantissime opere magiche si fanno con la pianta viva, perché diventa tuo aiutante, tuo alleato e che ti dona appunto aiuto. Questo è il discorso. Quindi prendete per esempio, prendiamo questa, vedete? Per esempio, si prende la piantina, ehm, non la toccate troppo qui, eh, la prendete da sotto, ci, eh, la tenete un po' in mano e iniziate a fare il Carmine. Allora, il Carmine io ora ve lo dico qual è. Uh, generalmente si sussurra. Quindi, intanto ve lo dico. Basilico benedetto, verdeggiante creatura del giardino sacro, per i poteri che il Creatore ti donò, aiutami ad attrarre denaro in abbondanza, ricchezza condivisa, prosperità in estensione. Amen. Questo è il carmine al basilico per il nostro rituale. Quindi, nell'operazione di piantare le vostre tre piantine continuamente sussurrerete questo Carmine. Dovete semplicemente entrare in sintonia proprio con questo Carmine, come se fosse un aiuto per modificare proprio la vostra coscienza. E tranquillamente, qualsiasi cosa state facendo, eh, se state... non c'è un numero di volte di pronunciarlo. Andate almeno dieci volte, capito? In tutto. Cioè, eh, qualsiasi cosa, mi capite, state scavando la terra, state mettendo prima un piccolo strato di argilla, state... voi entrate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 Quindi se volete scrivervelo in un foglietto così lo tenete sempre con voi e lo fate continuamente. Quando sentite sussurrate, quando sentite pronunciatelo normale, se sentite una cantilena cantatelo. Perché spesso con il basilico, poi soprattutto se è piccola la piantina ancora non accade, però per esempio con gli alberi accade, spesso quando si inizia a far magia naturale con le piante ti viene una musica, ti viene delle note in testa, ti vengono delle canzoni. Questi sono le, gli spiriti delle piante che ti comunicano i, i, il, il Carmine, cioè ti, le parole che tu stai dicendo a quel punto le armonizzi con le note che già stai ascoltando. Ripeto, questo accade più che altro con gli alberi, con le piante, anche ma un pochino più grandi. Queste qui che voi prenderete sono un po' più piccole. Però se vi vengono delle note non vi preoccupate, potete sussurrare, pronunciare, cantare. L'unica cosa fatelo continuamente in tutto il lavoro di eh, trapianto, diremmo no, dal vasettino che vi dà la serra a... Ehm, al nuovo terreno, al nuovo uh, territorio, diciamo così, no? A questo punto dobbiamo aspettare due settimane. Naturalmente, in queste due settimane dobbiamo accudire le nostre piantine ogni giorno. Dico ogni giorno perché il basilico, ve lo dico subito, ha bisogno di tanta acqua. Quindi ogni giorno dategli molta acqua, ma state molto attenti al ristagno idrico, quindi... Per esempio io ho una pila lì, una, una pilla di una fonte e questo ce lo metto sotto e piano piano mi anacqua, mi annacqua tranquillo e sotto scola nello scarico. Se volete prendere il sottovaso lo mettete, quindi anacquate abbondanti, dopo però un'ora, questo è il discorso, togliete il sottovaso perché ci sarà l'acqua, togliete quell'acqua lì, non dategli ristagno idrico. In questa maniera vedrete che le tre piantine eh, molto probabilmente andranno bene. Non tenetele al sole diretto per troppo tempo, ok? Nemmeno al buio, nemmeno in casa, ovviamente. Ma vedrete che eh, ce la farete. Perché vi dico questo? Perché naturalmente se una delle tre muore, eh, il rituale non può partire, non può proseguire, diciamo, no? Non può poi iniziare, non potete fare poi il vero rituale che si fa la notte. E, quindi prendetevene cura naturalmente, uh, così fisicamente, ma anche dovete cercare di iniziare a farvi conoscere da queste piantine. Ora, queste piantine, già l'intelligenza di queste piante, già ha iniziato a conoscervi quando avete fatto il trapianto, perché praticamente le avete messe in un territorio molto più bello, molto più ricco. Inoltre vi conoscono perché siete voi che gli date acqua, siete voi che gli date l'acqua con cui loro poi assorbono il nutrimento dal terreno. Quindi questo viene notato. Mm? Ma ogni giorno, quindi Due settimane è il tempo, eh? Non tre settimane, non una settimana, due settimane. Quindi abbiamo detto il luna calante in toro fate il travaso. Dopodiché, eh, ricordatevi, dopo due settimane esatte dal travaso, appunto, eh, inizierete il rituale vero e proprio. In queste due settimane, ogni giorno... Tanto, siete lì ad anacquare? Perfetto. Ogni giorno per tre volte fate il Carmine. Tre volte. E lasciate una moneta, per esempio da 20, ad esempio, da qualche parte, qua. La piantate un po'. Vedete? Non la piantate completamente da non vederla, dovete vedere luccicare un po'. Però un po' va piantata. Facciamo l'esempio, per chi non ha capito, il giorno dopo. Allora, annacco tutte le mie piante, per almeno tre volte faccio il Carmine, in cui cosa dico? Aiutami ad attrarre denaro in abbondanza, ricchezza condivisa, prosperità in estensione. Queste sono parole molto precise, non le cambiate. Queste qui, monete, ne metto una. Non importa dove le mettete. Dove volete, va bene? Terzo giorno, vado lì, annacquo, tranquillo, faccio il Carmine quante volte voglio, almeno tre volte, però se è bello, io capito, è una sorta, poi lo vedrete, è una sorta di amore, una sorta di relazione che accade, bella, e di amicizia in qualche modo, no? E lasciate un'altra moneta, tranquillamente, così. Mettetela bene giù, ma non che non si veda per niente, va bene? E così andrete avanti tranquillamente per questi 14 giorni. Ora, penso che avete capito. Adesso, dopo due settimane, ricordatevi che saremo in luna crescente. Allora, esattamente quindi, 14 giorni dopo che le avete eh, travasate, ok? 14 giorni dopo, la notte... Io vi consiglio, verso mezzanotte, si fa il vero e proprio rituale. E qui dobbiamo iniziare eh, a vedere un po' eh, le nostre cose, cioè a vedere esattamente eh, quale nome divino andremo a, a attivare e da dove viene esattamente andremo a prendere il Salmo 145. Ora, voi dovete capire che eh, il re David nei salmi racchiuse moltissima conoscenza magica. Ora, vedete, quando vi dico questo non intendo a livello religioso, ma non intendo nemmeno a livello poetico. Cioè, è vero, alcuni salmi sono meravigliosi, anche a livello poetico, ma intendevo io magia delle lettere e dei suoni esatta combinazione numerica delle lettere e dei suoni voi considerate ad esempio anche i 72 nomi eh, del nome dei 72 nomi no ve l'ho già fatti almeno due eh, li avete già visti ecco quelli si trovano anche tutti nascosti esotericamente nei salmi ma non è solo lì, veramente nei salmi è racchiusa tantissima, tantissima conoscenza magica. Veramente si vede che eh, chi li ha scritti era un mago eh, molto, molto, molto saggio, veramente. E allora, qui eh, come funziona? Il, vi invito, ora io ve lo metterò eh, anche in questo video in una qualche maniera, ma quello che noi andremo a focalizzare nel nostro rituale, è esattamente um, il Salmo 145, il verso 16. Mm? Tu apri la tua mano e soddisfi il desiderio di ogni essere vivente. Quindi con questo rituale andiamo a chiamare il lato della abbondanza, il lato della generosità dell'esistenza, del divino della vita, cioè la vita è fatta di tanti lati, il lato della severità, il lato della... Ecco, noi andiamo a prendere il lato di tu apri la tua mano e soddisfi, avete presente è come il divino che apre la mano e soddisfa il, il desiderio di ogni essere vivente. Allora, in questo verso, prima di tutto, è racchiusa una grandissima chiave, poi, poi andiamo al nome divino, è racchiusa una grandissima chiave, la chiave della beneficenza, cioè del fatto che se tu vuoi ricevere devi dare. E voi non avete idea di quanto è potente donare del denaro a chi ne ha bisogno. Fare beneficenza. Quindi nel nostro rituale non siate sorpresi se il senso comune dell'intero rito, proprio il senso generale è quello di beneficiare l'intero l'intera umanità, di beneficiare tutte le persone che sono povere, di diffondere ricchezza per chiunque ne ha bisogno. Ricordatevi questo e questa è una legge magica importantissima e molti operatori dell'occulto, eccetera, non la conoscono e infatti le loro Uh, azioni magiche sono piccole, piccole, piccole, piccole, proprio tirate, tirate, tirate, e devono chiedere 3.000 euro perché altrimenti non campano. Allora, a parte questa piccola parentesi, uh, se fate un rituale per voi stessi avrà un effetto, ma se lo fate per aiutare qualcuno, avrà 10 volte intensità nell'effetto. Ecco perché, lo vedrete, nel rituale che facciamo oggi, che ve lo insegno, voi avrete ricchezza, aprirete, ma per aprire il flusso del denaro è come se voi fate questo rituale a beneficio di tutte le persone, per beneficiare le persone che ne hanno davvero bisogno, persone che hanno bisogno del denaro, della ricchezza, che sono poveri, eccetera. A questo dovete pensare mentre fate il rituale, ad essere una fonte di bene per l'umanità. Grazie al vostro rito voi lo fate per beneficiare le persone. E questo vi tornerà a voi come beneficio ancora più grande. Proprio perché dovete beneficiare 10 persone, a voi vi arriva il flusso 10 per... Dovete beneficiare solo voi, il vostro egoismo e il vostro piccolo bisogno personale, vi arriva un filino tirato tirato. Sto parlando di un fiume come metafora. Questo è una, veramente è una, un principio che, di cui io farò un video proprio a parte. Al principio c'è anche un nome divino, tra l'altro dei 72, eh, che si usa e che vi apre le porte all'autostrada proprio, per la prosperità e per la ricchezza, in ogni ambito. E la chiave di tutto questo qual è? Fare beneficenza a chi ha bisogno, quindi per esempio, se oggi o nei prossimi giorni andate in giro e qualcuno vi chiede un euro, vi chiede venti centesimi, prendete e dateli. Però c'è un segreto, c'è un grandissimo segreto dietro a questo, mentre state dando i vostri 20 centesimi, un euro, dentro di voi dovete pensare, grazie per la ricchezza e la prosperità. Questo è il segreto, cioè che mentre do io sto praticamente, tra virgolette, pagando verso questa mia cosa. Se io do e non penso niente, oppure se io do e penso male perché sono arrabbiato, immaginate voi. Quindi ma quando voi... Quando qualcuno vi chiede del denaro è un messaggio da parte di Dio, è un messaggio da parte della divinità, dell'esistenza, da parte della vita. La vita vi sta dicendo, eccomi, perché la vita è in ogni persona che incontrate, in ogni volto che incontrate. Allora se arriva una persona, voi pagando, potete, voi pagando non vi preoccupate, voi fate beneficenza tranquilli pensando, grazie per l'abbondanza e la ricchezza. Capito? È un ringraziamento per la vita. Da parte vostra eccolo un euro due euro capite come funziona questo apre davvero le porte non sto scherzando ma sapete anche cosa questo va a saldare eventuali debiti che voi avete con l'universo perché voi state comunque pagando e se eravate rimasti a rosso pagate la vostra moneta ricordatevi quando qualcuno arriva e vi chiede del denaro non è mai casuale siccome in questo video stiamo parlando del denaro ok dell'energia del denaro il denaro è una vera e propria energia una vera e propria un vero e proprio flusso no infatti abbiamo detto aprire il flusso del denaro in casa vostra è un vero e proprio flusso però attenzione e qui c'è un secondo segreto il primo segreto io ve l'ho sintetizzato, ma spero che abbiate capito. Farò un video su questo, sulla beneficenza proprio. Ehm, perché è una cosa che eh, le persone non sanno, ma spessissimo è la chiave per tutti i problemi finanziari. Non sto scherzando. Ricordatevi il pensiero mentre date quella cosa. Ah, dato che ci siamo tra noi, due mani, le vedete? Il denaro si dà con la destra. Quando pagate al bar, quando comprate qualcosa, non importa se è la carta, il bancomat o i soldi, si paga con la mano destra, sempre. Pagare con la mano sinistra vuol dire eh, aumentare la perdita di denaro che ti scivola dalle mani. Invece, si, pa si paga sempre con la destra. E quando ricevete del denaro che qualcuno vi paga, ricevetelo con la sinistra. La destra dà la sinistra riceve. E cosa, come dovete fare quando si fa beneficenza? Quando date questo so La cosa migliore di tutte? Due mani. Tutte e dieci le sefirot sono pronte per dare. Dare a questa creatura che mi ha chiesto aiuto. Ecco, un euro per te. Benedizioni dare è la giusta parola per aprire il flusso del denaro perché il denaro ed eccoci qua al punto ah se non potete fatelo con la destra non c'è problema il denaro eccoci qua al punto 2 appunto è una energia a tutti gli effetti una forza diremo noi a servizio del divino a servizio di Akadosh Baruch. Hu cioè a servizio di Dio, qui oggi noi in Italia abbiamo questo termine Dio, per adesso facciamocelo bastare, anche se è un termine molto strano. Quindi la, divini, la divinità della vita, la divinità del, de, di tutto quanto, ok? Questo si sta sempre parlando di quello. Allora, um, ci sono tante persone, e questo ve lo dico, ve lo accenno, poi lo approfondiremo. Ci sono tante persone che non capiscono che il denaro viene da Dio. Ecco, a questo sto, mi sto riferendo. Allora cosa fanno? Vanno a trattare direttamente col denaro, ma il denaro, sapete, è uno spirito molto uh, duro a volte. Molto materiale, terreno, terreno. E voi pensate solo che persone sono pronte a lavorare anche 8 ore ogni giorno solo per il denaro. Cioè tante persone non lavorano perché gli piace il lavoro, perché gli piace aiutare, perché gli... no, lavorano per i soldi. Quindi il denaro li sta tenendo con una catena al collo, perché altrimenti questi non campano, altrimenti giustamente non si sopravvive, non si arriva a fine mese. Non sto criticando questo, però è il momento di vedere le cose. Se tu lavori continuamente solo per il denaro... Il denaro ti sta tenendo in qualche maniera schiavo. Però tutti i problemi che uno ha con il denaro esistono perché non hai il contatto diretto con Dio. Non hai il contatto diretto con il Divino. Non hai il contatto diretto con Dio. Ed ecco che quindi il denaro, una forza inferiore... Prende il sopravvento sulla tua vita e ti domina, ti fa soffrire, diventi uno schiavo del denaro, eccetera. Il denaro è così, è così. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire eh, che più riuscirete piano piano, anche con i miei video, con gli insegnamenti che piano piano cerco di trasmettervi, a connettervi con la vostra anima e quindi a connettervi con quella luce che ognuno di noi è. Nel giardino dell'Eden, ok, prima di incarnarci, prima di venire in un corpo fisico fatto di carne, eccetera, ok, la tua anima, se te ti connetti al potere della tua anima, te sei connesso a Dio, al creatore. È automatico. L'anima lo sa già dove andare. Siamo solo noi che si decide o ascolto la mia anima veramente, oppure non la ascolto, la soffoco affinché stia zitta perché... Do priorità ad altro. Allora, se voi riuscirete a mettere eh, il creatore al primo posto, cioè eh, prima di tutto c'è il numero 1, non c'è prima di tutto il numero 4, no, prima di tutto c'è il numero 1. È come una specie di fare ordine nella propria vita, capito? L'1 è in tutti i numeri. Quindi io mi rivolgo prima di tutto all'1. Poi se voglio i numeri, dico nel nome dell'uno, allora tu, quattro, mettiamo che sia denaro, vieni nella mia vita, vieni a me. Ma il mio contatto da cuore a cuore è con HaKadosh Baruch Hu. non è con il 4, il denaro. Sono riuscito a trasmettervi questo secondo segreto che è fondamentale per non rimanere schiavi. E guardate che in realtà vale per tutto. Cioè non connettersi direttamente a Dio, alla fonte di ogni cosa. Non sto parlando di un Dio cristiano, di un Dio cattolico, di un Dio induista, di un Dio... No, sto parlando della fonte di ogni cosa, che si trova in ogni cosa. Allora, capito? Anche con le mie parole, con la mia volontà, con la mia intenzione... Anche con le mie preghiere, se uno fa delle preghiere, ma mi devo con... È come se io, ascoltatemi eh, se qualcuno non ha capito, ascoltatemi. È come se io mi mettessi a pregare il denaro. Oh denaro, tu che sei potente, vieni, ti prego, vieni qua. Mi capite? Questa è idolatria. Non connetterti al più alto potenziale che tu sei, ma inchinarti davanti a qualcuno, al denaro inchinarti davanti a qualcuno allora signori non so se lo sapete l'uomo non è fatto per inchinarsi davanti a qualcuno l'uomo è fatto a stessa immagine e somiglianza di Dio ma da qui si entrerebbe in un argomento che esula dal nostro rituale però se voi comprendete quel che vi ho detto iniziate a capire che cosa deve comandare e non vi inginocchiate più urlanti e supplicanti davanti al Dio denaro non fate più idolatria vi connettete direttamente ad Akkadosh Baruch Hu e la vostra anima esercita potere sulla vostra vita niente più intrusi. Questo è il vero senso. Ma torniamo a noi. Salmo 145, signori, è un, è, una, è, è un potentissimo mix di nomi divini che porta il denaro. Porta il denaro. Salmo 145, detto tre volte ogni giorno, vi porta denaro nella vita. È un Salmo molto potente in questo ambito. Quello che noi andiamo a vedere, vi dicevo prima, è il verso numero 16. Allora, qui abbiamo due segreti esoterici di questo verso. et uh, Abbiamo, qui anche solo nella prima uh, frase, tu apri la tua mano, ok? Poteak et yadecha. Qui, se prendiamo le iniziali di queste tre parole, eh, scusatemi, io lo do per scontato, sto parlando del testo in ebraico, perché il potere delle lettere si trova solo nel testo in ebraico, cioè connesso con l'antica lingua sacra. Se voi lo traducete in italiano diventa una bellissima poesia, ma avete perso il potere. Avete perso il potere delle lettere e quindi dei numeri e non è più un codice di programmazione della realtà. È diventato solo una bella poesia. Questa ecco perché mi sentirete parlare di dire le cose in ebraico. Ascoltate bene. Per esempio, iniziando il Salmo, no? Uh, vabbè, io ve lo dico, un Salmo di Lode, di David, no? Uh, ti esalterò mio signore Dio. No, o no, mio signore re. Ma se lo dite in ebraico, Aromimcha Elohai Hamelech, cioè voi non avete idea che qui in questa singola frase avete pronunciato due nomi divini, Elohai Hamelech. Quindi Melek vuol dire re? Certo, ma Melek non è uguale a dire re perché se io dico melek con la giusta cavana cioè con la giusta intenzione io accedo a questo codice di programmazione della realtà mentre invece la parola re non è niente di che perché mh, qui c'è la differenza tra un linguaggio fonico e un linguaggio geroglifico il nostro linguaggio fonico collega una lettera a un suono ma non è un significato per esempio, la parola missione inizia con la M come la parola madre, come la parola muro, come la parola eh, miao, come la parola mucca, come la parola mantello, come la parola mignolo. Allora, queste parole che io ho detto iniziano tutte con la M, ma non c'è affinità alcuna tra loro. Iniziano con la M per un significato? No. Iniziano con la M perché si pronuncia M. Questo è il linguaggio fonico. Linguaggio geroglifico vuol dire che ogni lettera è un potere dell'universo. E l'intero universo è fatto con le 22 lettere. Questo è un riassuntino. In tanti video ormai vi ho già parlato di questo, ma magari qualcuno che si affaccia ora per la prima volta adesso ha un, un piccolo riassunto. Quindi melek, la m, m, m, che è la mim, l'acqua primordiale, l'acqua, la madre anche quindi è la madre, no? La L, l'estensione, quindi l'estensione della madre, k, k, che è il punto in cui qualcosa si manifesta, il comando manifestato, melek, capite? Ecco perché il re. Strano, vero? Alla fin fine è più un nome divino femminile nel suo significato esoterico che maschile. Ma torniamo a noi. Poteach et Yadecha contiene due segreti esoterici. Se si prendono le prime lettere, quindi la P, la A e la I, ok? Pe, Aleph, Yud, abbiamo il primo nome divino. Questo nome divino, Pei, Alef Yud, serve per il sostentamento e per gli alimenti, ok? Quindi è un nome divino che potete usare anche in questo rituale, perché no? Ma serve per, appunto, il cibo, il nutrimento, per avere cibo, nutrimento, cioè se condizione di ricevere questo tipo di sostentamento. Se si prendono le ultime lettere, sempre di questo, eh, di questo primo poteach et yadech, allora avremo Het tav kaf finale e questo ci porta al nome divino legato al denaro. Questo nome divino è legato al ricevere soldi. Allora, noi utilizzeremo questo nel nostro rituale. Un'ultima cosa, questi tre simboli, appunto queste tre lettere che vedete, vi ve faccio vedere qua nel video, le dovete un attimo memorizzare, perché noi andremo non a pronunciarlo, ma andremo ehm, a vedere questo. Quindi memorizzate chet, eh, tav finale. E Soltanto i glifi sono sufficienti. Come funziona il rituale? Prima di tutto prenderemo una candela, ricordatevi che siamo verso mezzanotte, prenderemo una candela come questa, ormai lo sapete come si fa, la dovremo eh, purificare con l'alcol dicendo tolgo da te ogni Uh, contaminazione che sia dagli esseri umani o dal mondo degli spiriti, dopodiché uh, tenendola tra le mani facciamo una nostra consacrazione personale dicendo uh, io ti consacro alla funzione di questo rituale per attrarre denaro eccetera eccetera, potete addirittura tenerla tra le mani e dire diverse volte mentre siete con la bocca vicini, Poteach et Yadecha. ok? Che è la frase eh, clou L'unica cosa è che qui vedete che c'è scritto di rosso: ci dovete scrivere questi tre simboli esatti, che è l'alfabeto angelico di Metatron. E qui dove e questi tre simboli sono esattamente le tre lettere, het, tav e, e kaf. Questa è l'unica cosa eh, da aggiungere. Alla fine, e se eh, non sapete come si preparano le candele, guardate qualche altro mio video prima. Di qualche rituale, prima ve lo spiego forse un, un po' meglio. Diciamo, ok. Allora, me... a questo punto, facciamo quindi una specie di buco un po' nel mezzo. Metteremo 2 euro, una moneta da 2 euro, qua e la nostra candela. La possiamo appoggiare qua al centro, sopra alla moneta. Ecco qua. E adesso siamo pronti per iniziare. Si inizia come sempre, mi raccomando, questo anche già eh, da prima, quando iniziate... Il rituale dovrete fare obbligatoriamente la doccia, cioè dovete farvi un bagno, purificarvi, anche in altri modi che conoscete vi purificate tranquillamente, eh, fate l'invocazione al principio divino che vi assista in questo rituale che serve per aprire il flusso del denaro nella vostra casa. Questo è, è sempre essenziale fare questa cosa, senza di questa non si parte da nessuna parte. Non si deve nemmeno iniziare assolutamente eh, rituali eh, di magia divina. Dopodiché si accenderà semplicemente la candela. Con il fiammifero si accenderà la candela. Dopodiché si inizierà a leggere il Salmo 145. Allora, le istruzioni che io ho e che io so fare con questo tipo di rituale è di leggere il Salmo 145 in ebraico per tre volte. Non ci sono uh, mezzi termini. Voi potete farlo in italiano perché sennò è difficile... Sì, lo potete fare in italiano, però io vi ho già spiegato che avrete un contenuto emozionale, ma vi perdete tutti i nomi divini e i codici di programmazione della realtà, insiti invece nella conoscenza delle lettere ebraiche. Quindi per tre volte voi iniziate e pronunciate proprio il Salmo lo trovate su internet, su YouTube, cioè il fatto di dovere un secondo studiare su questo, vedere un attimo la pronuncia, la traslitterazione, eccetera, eccetera, è tut sono tutte cose che vanno ad aumentare poi il potere del vostro rituale, perché voi fate un lavoro, capite, per la riuscita di questo rituale, e quindi le forze vedono che voi siete eh, determinati, farlo. Ok? Allora, a questo punto, dopo che l'avete fatto per tre volte, dovete fare questa cosa qui. Allora, iniziate una specie di, come prima del Carmine, simile, cioè iniziate a pronunciare. Questo ve lo dovete imparare, assolutamente così, come ho detto, e Praticamente dopo che avete fatto tre volte il salmo, inizia una specie di uh, carica del rituale con le vostre parole e con i vostri gesti. Tante volte pronuncerete questo. Mentre pronunciate questo, c'è da fare un gesto con le mani. Allora, quando si inizia... vi faccio vedere. Allora, quando si inizia... ora sono un po' sporche di terra, ma va bene. Quando si inizia, vedete... Così, le mani aperte verso l'alto. Poi si ispira e si chiude. Perché si sta attraendo, si, a noi, si sta prendendo, capito? La ricchezza, il denaro, ok? E dopodiché, espirando, si sta diffondendo la ricchezza a tutte le persone nel mondo. Questo è il gesto. Mi raccomando. Mm. focalizzatevi sul dare ricchezza a tutte le persone quindi ve lo rifaccio vedere mentre fate tutto poi, colui che apre la tua mano che apre la tua... quindi le mani sono aperte ok dopodiché quando l'avete pronunciato una volta inspirando fate arrivare appunto lo sentirete benissimo il flusso del denaro della ricchezza eccetera eccetera ma non è che lo prendete voi espirando beneficiate l'esistenza tutte le persone, immaginate proprio tutte le persone che si arricchiscono, che arricchiscono il proprio conto in banca, che arricchiscono il proprio portafoglio, che arricchiscono il proprio stipendio, che sono felici perché hanno anche di più di quel che gli serve, non è che ci dovete mettere un'ora, è un secondo, è un'espirazione. dopodiché proseguite, mani aperte, un po' in alto, no? Le alzate un po', E donate, ok? Quello che avete preso lo date a beneficiare la creazione. Questo è il lavoro da fare. Mentre fate questo, ora che mi avete capito, dovete, perché vi ho detto prima di imparare queste tre lettere, perché vuole, dovete avere una visualizzazione dorata di tre lettere, Het, Tav e Kaf finale. Queste qui devono rimanere fisse davanti a voi, Dentro di voi, dove vi pare, ma mentre voi fate questo, che è molto semplice, in realtà lo scoprirete che è più semplice farlo che parlarne. Ma ricordatevi che mentre lo fate, eh, queste tre lettere dorate, eh, il colore è oro, devono rimanere fisse tra loro. Lo vedrete, ce n'è una, due e tre, e tutte e tre insieme è come se formano un'unica lettera, un unico... Uh, informazione, perché infatti è così, lasciatele evocate nel sottile, qui, nel vostro rituale e iniziate la pratica, capito? Così e così, è molto semplice, io spero di essermi spiegato, se non avete capito scrivetemi ehm, e quindi lo, eh, vi rispondo, capito? Allora, quanto dobbiamo pro proseguire? In realtà questo è un inizio proprio di azione che vi porterà un po' avanti da solo, cioè voi sentirete quando è il momento di smettere. Non c'è un numero esatto uh, di pronunciare queste due righe con questo gesto e con queste tre lettere attive d'oro davanti a voi, d'oro luminose, va bene? Dovete proseguire fino a quando sentite che è giusto. A un certo punto proprio sentirete, all'inizio sentirete come una carica che aumenta, che aumenta, che aumenta. È bellissimo, guardate che è un rituale che coinvolge la coscienza, non è una robetta da fattucchiere, Vi coinvolgerà molto la presenza, la coscienza, perché deve cambiare le forze in tutti i piani sottili affinché poi si modifichi nella realtà materiale. E quindi sentirete proprio la potenza di questo rituale, ma... E di questo nome proprio di tre lettere Ma quando a un certo punto sentirete uno stop Cioè sentirete che è sufficiente Sentirete che basta così Sentirete una specie di benedizione del tipo Ok, così è giusto Allora vi potete fermare L'unica cosa, la candela Lasciatela consumare completamente eh, Senza problemi Lasciate tutto così Nei giorni seguenti quindi una volta eh, si fa questo rituale, con il tempo giusto, e io ve li ho già detti i tempi, ma alla fine si fa una volta sola. Quindi, potere della magia naturale sottomesso al potere divino, ok? Sempre così. Potere del denaro sottomesso al potere divino. Sempre così. Allora, um, nei giorni seguenti cosa dovete fare? Dovete... Ecco perché vi ho detto, non le mettete troppo, troppo, uh, come dire, um, profonde, perché dovete prendere una monetina, tra queste che avete messo qui, che avete seminato qui, e darla in beneficenza, di persona proprio, la date in beneficenza, ok? Potete, ricordate, anche con due mani, tieni, no? Oppure con una, va benissimo, con la destra, e... La date in beneficenza a chi ne ha bisogno, davanti a un supermercato, in una cassetta di, per la, una onlus o un non so che. Prendete e mettete e date. L'unica cosa, mentre fate beneficenza, nel momento in cui state dando tranquilli e sereni, dite dentro di voi grazie per la ricchezza in denaro. Questa è la chiave. Non vi dimenticate di continuare poi a nacquare tranquilli il basilico perché vi muore, se no. Il giorno dopo prenderete un'altra moneta e la pulite, vabbè, e fate la stessa cosa. La dovrete donare in beneficenza. Il giorno dopo prenderete un'altra moneta e fate la stessa cosa. Avete capito com'è che si compie il rituale? In questa maniera eh, i due euro che sono rimasti qua non si toccano. Quelli non si toccano, il resto, e vedrete che saranno 14, perché 14 erano i giorni e 14 sono i giorni, ehm, insomma, il resto delle monetine un giorno alla volta le dovete dare in beneficenza, tutte quante. Eh, questa no, ve l'ho già detto, e ricordatevi di pensare mentre la date, grazie per la ricchezza in denaro. Io spero di esservi stato utile, carissimi amici, sia per naturalmente migliorare la vostra vita eh, perché praticamente voi dovete capire una cosa che quando ci sono le cose che vanno male non è che sono sempre i grandi misteri dell'altissimo incognito. A volte semplicemente le forze della propria vita ti sono ostili. Oppure le forze astrali, che in questo momento sono su di te, hanno mostrato il loro aspetto nefausto. Punto. Ecco a cosa serve la magia, per modificare le cause sottili. Quindi se in questo momento le forze astrali ti mostrano la loro faccia nefausta, allora con la magia si può spostare questo e trasformarlo grazie al potere divino a cui l'Adam ha ha accesso per sua natura di diritto, tu hai, e, e voi avete noi abbiamo capacità di accedere al potere divino direttamente, senza intermediari, senza dover pregare qualcun altro, capito? Il Dio di tutti gli dèi, il santo di tutti i santi, eh, in tanti modi è stato nominato nel passato, ma è questo, di questo io vi sto parlando. Mi capite? Quindi io spero di esservi stato veramente utile a livello proprio di aiutarvi in questo, perché se uno poi non lo sa com'è che si fa a muovere le cose, sapete come funziona? Che si fa tantissime fisiche mentali, si entra in un turbine di dannazione credendo che i motivi siano chissà quali, e qualcuno ce l'ha con me, e di qui e di là, invece a volte, semplicemente, ve l'ho detto, è solo questione di forze. Ecco a cosa serve un rituale magico autentico e che ti connette direttamente col creatore e non con altra roba, ecco, serve a questo, a ripristinare l'equilibrio, perché ci sono dei motivi per cui la vita in realtà ti ama, non è che la vita ti vuole bastonare, non esiste questa cosa. Però tra la vita e te, tra l'esistenza e te, che cosa c'è? E qui vi lascio indagare da, da soli con la vostra eh, ricerca e intelligenza ma mi auguro anche di avervi trasmesso, come sempre, non solo il rituale così fine a se stesso, ma anche delle conoscenze, delle conoscenze sul denaro, delle conoscenze sul potere delle lettere, sul potere delle forme e anche sulla magia naturale, perché no? Quindi anche di aver arricchito un po' la vostra conoscenza e sapienza. Quindi eh, benedizioni a tutti voi, carissimi amici, che possa la vostra sapienza essere sempre feconda, splendente, fino a condurvi proprio là, nei veri terreni della vostra anima.